E partiamo subito con Guida Galattica per cripto investitori imperitenti con Essenza ICO. Al seguito abbiamo International Tax Advisor and Planner Luca Taglia la tela. Seguito da Diritto del Web con l'avvocato Paolo Cesiano. E interverrà anche il commercialista Francesco Riccio. Allora, grazie a tutti per essere qui. Immagino che il motivo principale sia l'aria condizionata, visto i 40 ⁇ gradi che fanno fuori. È un piacere, io sono Lola Tagliatela, mi occupo di pianificazione fiscale internazionale e chiaramente il mondo delle cripto si è eh, incrociato con il mio qualche anno fa quando sono cominciati i primi problemi di tra virgolette plusvalenze capital gain, quindi questo benedetto 26% da applicare in queste plusvalenze, al di là dei problemi relativi invece al calcolo, alla quantificazione, all'inserimento in dichiarazione di cui i miei colleghi più pertinenti eh, ci parleranno più tardi. Oggi invece siamo qui per fare una cosa un attimino più, uh, più leggera del calcolo delle tasse, cioè per fare un piccolissimo giro del mondo, per capire perché partiamo da questa slide. Non so se vi piace Mel Gibson, se avete mai visto Breivar, probabilmente no, però comunque diciamo che il concetto che interessa a noi qui è quello di libertà. La slide banalmente mi serviva soltanto per attirare l'attenzione, non c'entra niente Mel Gibson, insomma non ha avuto mai problemi con il fisco che io sappia, quindi quello che noi interessa è questo, è capire che tutti quanti nasciamo liberi nella misura in cui la libertà, molte delle libertà fondamentali sono sancite per noi che siamo cittadini europei in un trattato di funzionamento dell'Unione Europea che è l'unico regolamento che citerò, non preoccupatevi, il quale ci dice una cosa, uh, ci dice uh, non iniziate a stressarvi immediatamente sul problema della tassazione quando la soluzione è uh, lì fuori. Parliamo prima di persone fisiche, oggi velocissimamente, poi parliamo anche di ICO, ok? Quindi che cosa può fare un investitore in cripto con e senza... ICO al seguito per massimizzare, minimizzare il carico fiscale quindi noi sappiamo che sfruttando il concetto di libertà che è garantito perché io posso muovermi in ogni momento e niente, me lo puoi impedire, eh, posso andare in qualsiasi stato del mondo e acquisire una nuova residenza fiscale, chiaro che gli effetti vanno eh, edulcorati, vanno un attimino anticipati, va fatto un minimo di strategia però la verità è che superato il confine io posso ritrovarmi in, vi direi oggi, una ventina se non una trentina, di paesi super cripto dove il problema della tassazione non si pone, così come non si pone neanche il problema del monitoraggio. E quindi, tutte le, quelle eh, malattie mentali che ci facciamo, come ricostruisco il flusso, lo inserisco, non lo inserisco in LW, insomma, tutto il lavoro che portiamo per cui loro si fanno pagare profumatamente, in realtà, in altri paesi, mi rubo clienti lo li porto via, non, eh, non viene applicato a seconda chiaramente della nostra strategia di investimento, è un po' più complicato per quelli cosiddetti professionisti, quindi quelli che vivono unicamente di trading, è un po' più semplice perché ha avuto la fortuna di comprare i primi bitcoin nel 2012 e adesso magari deve farci una plusvalenza, però ha altri redditi perché magari fa altre cose nella vita. Però in entrambi i casi è possibile intervenire con un minimo di pianificazione e capire che esistono giurisdizioni che in realtà non ti danno né la tassazione né tantomeno l'obbligo di monitoraggio e non c'è bisogno di arrivare a Dubai come molti eh, di voi magari staranno pensando in questo momento, in realtà in Europa un passo da noi, paesi in cui possiamo andare semplicemente con la carta d'identità identità da per le spalle, quindi senza neanche il passaporto, Abbiamo il vicinissimo, lo vedete in giallo, Portogallo che in questo momento non ha né tassazione né monitoraggio, possiamo pensare a Malta se abbiamo una posizione di lungo termine dove su appunto, le posizioni oltre i 12-18 mesi non c'è tassazione, così come nella stessa Germania, quindi paese altamente occidentalizzato dove l'agenzia delle entrate è altrettanto feroce, se non più feroce di quella italiana e avere una totale esenzione sulla nostra plusvalenza da capital gain. Alcune di queste normative tra l'altro si applicano non solo alle criptovalute, ma sono tantissimi paesi criptofriendly, rimanendo in Unione Europea, soltanto, chiaramente, alcuni, questi sono soltanto alcuni esempi, anche nel centro-nord Europa, quindi paesi come il Belgio e l'Olanda, che è apparentemente insospettabili, in realtà è possibile arrivare a una totale esenzione sulla plusvalenza da capital gain. Da capital gain. Chiaramente uscendo dall'Europa poi si apre un mondo e lì eh, dipende un po' un attimino anche dai vostri gusti, perché come dico sempre io, l'importante è la qualità della vita che cerchiamo ancora prima del risparmio fiscale. Quindi per esempio se partiamo dal Centro America, come sappiamo in El Salvador non ci sono nessun tipo di, di tassazione, tant'è che la BDC ha moneta a corso legale. Uh, lo stesso comunque in tutti i paesi del centro America fondamentalmente è possibile ottenere esenzioni così come in gran parte dell'Asia e quindi come dire prima, diciamo, il, mio, uh, il mio auspicio era prima di cominciare, è chiaro che non tutti possiamo, abbiamo la possibilità di spostarci per mille motivi però è un ragionamento che secondo me può aiutare e risolvere numerosi grattacapi. La situazione, non ci fate caso, è solo per far capire insomma, che ogni tanto lavoro, ma non sono un'agenzia di viaggi, la situazione può complicarsi invece in termini di eh, ICO, okay? che cos'è un ICO? Lo sapete tutti meglio di me, un initial coin offer, fondamentalmente cerco soldi, li vado a cercare sul mercato, io ho tanti clienti in questo senso, sia italiani che esteri, e la domanda ricorrente invece ancora una volta è dove incorporo, dove vado a costituire la mia ICO, fondamentalmente la prima domanda è per non pagare le tasse, però in realtà quello che va capito è che il tema è un po' più complesso di così, quindi l'ICO è, eh, è una cosa estremamente complicata, questo diciamo è un percorso... Uh, sono delle domande legali, fiscali che insieme ai miei colleghi abbiamo elaborato per, capire, uh, per aiutare i clienti questo è un questionario che viene dato proprio ai clienti per far capire quali sono i rischi legati all'apertura di un ICO non ve lo leggo perché non ha nessun senso in questo frangente quello che invece uh, mi permetto di darvi una piccola overview così come ho fatto per le persone fisiche anche qui esiste la possibilità di incorporare e questo sempre all'interno del diritto, cioè anche se resto in Italia come imprenditore, come socio, come azionista, il diritto mi dà il diritto europeo mi dà la possibilità, il fisco europeo mi dà la possibilità di incorporare ovunque nel mondo la mia società. Quindi, Cominciamo ad avere un approccio, una visione un po' più ampia, anche se siamo fiscalmente residenti in Italia, anche se tutta la nostra vita si svolge in Italia, perché in realtà la mia ICO, a seconda della tipologia di token, a seconda della tipologia di mercato di riferimento, potrebbe avere le caratteristiche, o a seconda soprattutto della licenza, se è necessaria, pensate a chi eh, insomma, replica mh, prodotti come portali come OpenSea, piuttosto che... Come exchange, e quindi hanno bisogno di EMI piuttosto che licenze di banking. Eh, diversi sono, come dire, se ho una valida ragione economica per farlo, posso andare a intervenire in giurisdizioni che mi danno dei vantaggi, non solo fiscali, ma appunto anche di regolamentazioni e di licenze. Che cosa succede? Dovrò per forza interagire con ehm, l'autority quando vado a incorporare una ICO o comunque essa sia e devo chiaramente gestirne poi gli effetti fiscali quindi che eh, possono cambiare chiaramente a seconda della tipologia di token e su questo diciamo, passo la parola a Paolo perché eh, un altro degli aspetti che non vanno mai sottovalutati che invece molti clienti fanno è l'aspetto legale